Salve a tutti, il mese prossimo, assieme ad una mia collega, abbiamo organizzato una mostra d'arte per esporre delle opere mie e sue. All'interno di questa mostra d'arte abbiamo deciso di realizzare ed esporre un dipinto eh, realizzato a quattro mani. e Quello che potete vedere qui in questo momento sul cavalletto è proprio un suo dipinto. E io prenderò con molta probabilità la porzione di destra, e per mezzo di una linea trasversale dividerò il dipinto in due e realizzerò la mia porzione come al solito con un genere pop art utilizzerò esclusivamente dei colori primari con l'uso di bianco e nero e niente questa quest opera rientrerà all'interno di questa manifestazione e in più all'interno della locandina principale. Io vi auguro la buona visione eh, del filmato che seguirà e eh, che vi farà vedere come ho realizzato quest'opera. Se il filmato vi dovesse piacere, come al solito, iscrivetevi al mio canale, eh, lasciate un like eh, o iscrivetevi ai miei canali social. Buona visione!